Ok, allora ci siamo, sì, sa, sa prova, ok, un secondo che parte, diciamo che mi parte anche a me la visuale e cominciamo subito. Allora, eccola qua, bene. Sì, si sente. Okay. ok, allora, si vede bene, sì. Ok. Allora, aspettiamo, sì, aspettiamo un secondo perché voglio vedere una cosa solo e poi facciamo partire il tutto. Benissimo. Ok. Eh, bene. Sì. Ok. Allora, aspettiamo sì. Aspettiamo un secondo perché voglio vedere una cosa solo. Va bene. E poi facciamo partire tutto. Ok. Allora, cari amici, benvenuti a questo, nuovo, uh, a questo nuovo video. Ok. Allora, come sempre, chi vi parla è Alessio Evangelisti. Gloria a Dio, felice di tornare nuovamente con voi. E, um, bene, vogliamo affrontare in, in, in questa giornata, in questa volta, in questo video, vogliamo affrontare diciamo, un nuovo, un nuovo argomento. È un argomento eh, molto, molto importante. Sicuramente avremo sempre eh, sentito parlare di questo argomento, perlomeno io sono abituato, insomma, a sentirne parlare, diciamo, fin dalla mia fanciullezza. Ora però, ehm, il paradosso vuole che, almeno io parlo per me, personalmente non ho mai eh, sentito, diciamo, portare i relativi passi biblici che poi vanno a dimostrare appunto quanto, quanto, quanto si dice. Ovvero, eh, insomma, un po' di tempo fa un antiterinitario se ne, se ne uscì fuori con, diciamo, la patetica frase, ovvero la patetica domanda no? dove starebbe scritto nella, eh, nella parola di Dio, che quando il Signore eh, Gesù Cristo tornerà sulla, sulla terra come scritto in Zaccaria in Giovanni 14 e quant'altro eh, riferimenti no, tornerà con la sua eh, con la sua chiesa dove sarebbe scritto e soprattutto dove, dove è scritto che la chiesa passerà il eh, il periodo millenare con cristo eh, sulla terra si sì, si predica questo si è sempre insegnato però almeno a me non è mai capitato di sentire qualcuno che eh, dimostrasse nero su bianco eh, biblicamente parlando dove e come viene dimostrato dalla parola di dio come viene descritto dalla par parola eh, di dio bene con questo non voglio dire che io sarò il primo a farlo sulla faccia della terra, lungi da me tale presunzione. Semplicemente io non ne ho mai sentito parlare, ma sono conscio del fatto che una infinità di credenti l'hanno già fatto, prima di me, meglio di me, e ancora oggi lo stanno facendo. Semplicemente io non mi è mai capitato, insomma, ho sempre sentito parlare di questo. La Chiesa, insomma, tornerà con Cristo e tutti diciamo amen. La Chiesa regnerà con Cristo sulla terra? Amen. La Chiesa si troverà sulla terra a regnare con Cristo per mille anni? Amen. Sì, ma biblicamente parlando, dove sta scritto? Bene. Allora, in, in questa, eh, diciamo, occasione vogliamo parlare di questo argomento. È un argomento molto, molto importante. Bene, tutto quello che faremo, diremo leggeremo lo faremo lo diremo e lo leggeremo sempre nel nome del padre nel nome del figlio nel nome dello spirito santo che è benedetto in eterno Amen. allora la prima cosa che eh, io ci tengo a dire è che quanto stiamo per eh, esaminare alla luce eh, della parola di dio è un argomento biblico quindi se è un argomento biblico non vedo perché non se ne debba parlare Sembra strano, però eh, mh, ci sono persone che sono sempre pronte a contestare qualunque cosa si faccia. Quindi, mh, se dici questo, perché dici questo e non dici quest'altro? Se dici quest'altro, perché non dici questo invece di dire quest'altro? Insomma, sono i cosiddetti eh, bastian contrario. Allora, eh, come dire, è un argomento biblico. E quindi se è un argomento biblico, io penso che se il Signore ce lo ha lasciato, è perché dobbiamo esaminarlo, dobbiamo conoscerlo. Anzi, vi dirò di più, ci sono dei passi biblici che il Signore proprio ci invita, per non dire ci comanda, di esaminare e di utilizzare per consolare. Vi faccio un esempio. Il famoso prima Tessalonicesi, Tessalonicesi, se tu vai al capitolo 4 e fai con so, eccolo qua. Qui praticamente sta parlando degli ultimi tempi intorno a quelli che dormono, a ciò che non siate contristati, eccetera, eccetera, eccetera, e Dio, insomma, ci parla, No, della resurrezione dei morti, ok? Se crediamo che Gesù è morto ed è risorto, e Dio ancora addurrà a lui quelli che dormono. Quindi ci parla della resurrezione dei morti, perché noi che diciamo questo per parola del Signore, noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non andremo innanzi a coloro che dormono, ok? E poi subito il Signore introduce la promessa delle promesse, ovvero il rapimento, ok, della Chiesa. Il Signore stesso con l'acclamazione di eh, conforto, con voce di Arcangelo, discenderà dal cielo e quelli che sono morti con Cristo risusciteremo primeramente e poi noi viventi che saremo rimasti saremo insieme col signore eccolo qua rapiti viene dal termine arpazo in greco per chi appunto va cianciando che il termine rapimento non si trova nella bibbia come no eccolo qua allora poi aggiungono no vabbè ma il testo originale il testo originale dice arpazo portare via furtivamente in un batter d'occhio all'improvviso in una frazione di secondo ok eh, quindi cari miei c'è cioè come quindi parlando di tutte queste cose la parola di dio ci dice no consolatevi consolatevi quindi il signore dice non solo di predicare queste cose non solo di insegnare queste cose ma di utilizzare queste cose per consolazione dei credenti ora io credo che queste parole non sono state dette a caso, ma che sono veri e propri comandamenti, soprattutto per i ministeriati, soprattutto, sono quelli che stanno in prima, in prima linea, i predicatori, gli insegnanti. Quindi noi abbiamo il comandamento di consolare il popolo e a sua volta quando predichiamo anche noi, gloria a Dio, veniamo consolati. Quindi la scrittura ci porta tanti comandamenti. E uno di questi comandamenti è appunto consolare il popolo con queste promesse, con queste profezie. Ma questa parola viene nuovamente ripetuta nel capitolo numero eh, 5, sempre di Prima Tessalonicesi, al verso numero 11 dice, perciò consolatevi, vedete nuovamente gli uni gli altri, e edificate l'uno l'altro come ancora fate, no? Insomma, insomma, poi dice altre cose, insomma, avete in pace fra voi, eccetera, eccetera. Noi vi esortiamo e quindi esortiamoci che vi, vabbè, am che vi ammoniate, i più deboli, eccetera, eccetera, eccetera. Qui ancora parla perché noi non dormiamo come gli altri ma vegliamo e siamo sobri, vegliamo e siamo sobri a proposito della caduta per terra all'indietro che se fanno un sonnellino, no? No, la parola di Dio dice di vegliare, di essere sobri, l'esatto opposto. Quelli che dormono, dormono di, di notte, insomma, ancora prima dice ai tempi e alle eh, stagioni, fratelli, voi non avete bisogno che ve ne sia eh, scritto perché voi sapete molto bene che il giorno del Signore, No, verrà come un ladro di notte eccetera. Quindi parlando di tutte queste cose della venuta di Cristo, la venuta appunto del Signore, il rapimento della Chiesa, la seconda venuta eh, di Cristo Gesù, eh, l'instaurazione del suo regno millenare, insomma tutte le promesse no? per quanto riguarda la fine dei tempi, per noi sono una consolazione. Quindi quando noi portiamo questi insegnamenti non stiamo facendo altro che ottemperare ai comandamenti del Signore non è che stiamo facendo un qualche cosa di, di strano e chi non si attiene alle sante parole del Signore Gesù Cristo dice la scrittura sia egli anatema è molto semplice anatema significa maledetto cioè separato da Dio perché la separazione dal Signore del Signore o dal Signore implica appunto la maledizione insomma essere maledetto perché vai in perdizione è molto semplice eh, molti utilizzano questa parola come insulto no è diciamo è, è, un, è uno stato in cui ci si viene a trovare e che noi dobbiamo salvaguardarci dal cadere in quello stato credendo in cristo gesù nella sua parola vivendola essendo i santi del signore gesù cristo bene allora, è scritto in Amos, Amos, Amos 3.7, che il Signore, il Dio, non fa nulla, che egli non abbia rivelato il suo segreto ai profeti, suoi eh, servitori. Benissimo. Quindi, oggigiorno, il Signore, attraverso i profeti nell'Antico Testamento, ogni, oggigiorno egli non ha parlato che... Eh, se, eh, che, se, se non che attraverso il suo eh, unigenito figliuolo Gesù il Cristo, così è scritto in ebrei. Quindi il Signore ci ha detto, ci ha annunciato il futuro, ci ha detto quello che ci eh, spetta un domani, non ci ha lasciati al buio, perché? Perché egli è luce e noi siamo figli della luce e quindi viviamo, no? Viviamo, viviamo nella luce e quindi se viviamo nella luce mh, conosciamo okay, quello che eh, ci circonda perché la luce illumina eh, la luce ti fa vedere e quindi noi vediamo vediamo spiritualmente vediamo il domani ok e conosciamo il passato e viviamo il, il presente quindi questo tutto è per la grazia di Dio quindi è molto importante questo noi abbiamo la dirà Pietro la parola profetica più ferma di tutti i tempi, insomma, più salda, più stabile, no? la quale non può sbagliare e non sbaglia mai. Amen. Gloria a Dio. Quindi tutto questo che noi stiamo dicendo è molto importante. Ora però, l'oggetto centrale del presente video, quindi, come già detto, è mostrare soprattutto una uh, grande realtà, una grande verità, ovvero la Chiesa. Questo vale solo per la Chiesa, eh? non vale per quelli dell'Antico Testamento. La Chiesa di Gesù Cristo riscattata col sangue dell'agnello, dove passerà il millennio? Nel cielo o sulla terra? Domanda del milione. Bene, sicuramente mh, moltissimi di voi, perché ci sono diversi, diciamo, eh, neoconvertiti, insomma, diversi che si sono accostati all'Evangelo di Gesù Cristo da poco ma anche per quelli magari più veterani sicuramente non eh, avete mai sentito eh, spiegare biblicamente questo argomento quindi eh, sicuramente vi sarà molto utile ora vi voglio informare che nel mondo normalmente ci sono due, due posizioni allora una diciamo molto circoscritta la quale dice asserisce che la Chiesa nel millennio non starà qui sulla Terra e che si troverà su nel cielo e che minimamente non scenderà sulla Terra. Mm. Mentre invece la seconda posizione recita «No, la Chiesa scenderà sulla Terra, scenderà con Cristo, regnerà con Cristo». Ora, quando noi andiamo a vedere le posizioni, perché io non ho mai sentito parlare, no? Uh, dimostrare biblicamente perché la Chiesa starà sulla terra e regnerà sulla terra e come è scritto, come viene dimostrato dalla Bibbia. Però sono voluto uh, andare a vedere se qualcuno l'avesse detto adesso, in questi giorni, e sinceramente non ho trovato niente, stranamente. Vabbè, sicuramente ci sarà qualcosa, però io non ho trovato niente. In compenso ho trovato qualche spiegazione di qualcuno che, asserendo il contrario, ha cercato di dimostrare il perché la Chiesa non passerebbe il millennio sulla terra piuttosto su nel cielo. Quando ho letto le motivazioni bibliche, non sapevo se ridere o piangere, cose, cose inverosimili. Per carità, ognuno è libero, Io dire, se tu vuoi credere che passerai eh, il millennio su nel cielo, voglio dire credilo pure ci mancherebbe non credo siano queste le cose che ci dovrebbero dividere però almeno signore santo benedetto cerca di motivarlo con la bibbia in modo razionale non in modo irrazionale veramente fanno dire alla parola di dio quello che non ha detto allora se in queste cose così minime non riusciamo a essere fedeli affiguriamoci nelle cose più grandi allora se tu vuoi mostrare o dimostrare che la chiesa passerà il millennio su nel cielo porta dei passi, che, cioè, si cerca, cerca di farlo, insomma, in modo concreto, non in modo astratto o addirittura facendo dire al testo e al contesto biblico l'esatto opposto di quello che dice. Bene, allora, per eh, portare tutto questo, ovviamente io essendo uno che va sempre, eh, purtroppo parto sempre dall'Antico Testamento fino all'Apocalisse, ho questa cosa, bene, in modo molto prammatico vogliamo fare un, eh, un riassunto di quello che è stato il, il passato, il passato dei credenti, no? Eh, beterotestamentari fino ad oggi. Allora, nel passato, così come ci sono stati, diciamo, Tre paradisi possiamo dire che ci sono stati, eh, ovvero il primo paradiso era l'Eden, quando Dio creò l'Eden. Quello era un paradiso, era un paradiso terrestre, era un giardino paradisiaco. Paradiso significa giardino in pratica, quello è stato il primo paradiso. Poi si è guastato, conosciamo la storia. Adamo ed Eva peccarono e quindi tutto si è guastato ed è diventato, diciamo, una sorta di inferno. Oggi la Terra, se la vedi, è un inferno, possiamo dire in modo metaforico. L'inferno è un'altra cosa. Poi c'è stato il secondo paradiso, chiamato il Seno di Abramo, e poi c'è il terzo paradiso, che è il terzo cielo. Questo secondo paradiso è esistito eh, solamente, unicamente, e tassativamente, che nell'Antico eh, Testamento, perché questo lo troviamo in Luca, capitolo 16, la, la famosa parabola, ve lo voglio prendere, Luca, Luca 16, eh, diciamo dal verso 19, in poi lo potete leggere, ve lo faccio un po' più grande, Dice che vi era un uomo ricco, quindi il ricco Epulone, no? Che la scrittura non fa il nome. Allora, se no, eccolo qua. Allora, ehm, questo ricco Epulone, la scrittura appunto non ci dice il suo nome perché non lo reputa degno. Come dirà Geremia, scriverà i loro nomi riferendosi agli empi sulla, sulla polvere, in maniera tale che poi vadano a dimenticarsi, forse questo... Si potrebbe correlare quando il Signore Gesù davanti a quella donna che volevano lapidare si inchinò e cominciò a scrivere. Hai visto mai? Stava scrivendo i loro nomi in maniera tale che fossero dimenticati? Che lo sa? O magari il qualche altra cosa, ma adesso è sulla. Quindi troviamo invece il nome di Lazzaro. E quindi ci viene ricordato Lazzaro perché la memoria dei credenti non sarà mai dimenticata. Gloria a Dio, perché i nostri nomi sono scritti su nel cielo, no? Gloria a Dio. Ora, che succede? Che qui, praticamente, quando morivano, venivano portati nel seno di Abramo, vedete? Il seno di Abramo, seno di Abramo, eccolo qua, seno di Abramo. Bene. Quindi il seno di Abramo era il luogo chiamato Sheol, Sheol. Solo Sheol si chiama. La parola Hades all'epoca non esisteva, verrà, verrà per la prima volta inserita, diciamo, nel Nuovo Testamento, in greco. Allora, in greco troviamo a, Hades, ma nell'Antico Testamento, se andiamo a leggere l'Antico Testamento, in ebraico troviamo solo lo Sheol. È un po' come Messia in ebraico e Cristo in, eh, in greco. Così è. Per quanto riguarda il soggiorno dei morti, nell'Antico Testamento si eh, diceva Sheol. Nel Nuovo Testamento appunto si dirà Hades, ma è la stessa cosa. Lo Sheol non era altro che il soggiorno dei morti. Quindi dove andavano i morti? Questi morti andavano, diciamo, eh, a soggiornare in un luogo. Ora, i morti che avevano, diciamo, morivano, no? nella salvezza perché avevano fatto quello che al Signore piace soprattutto avevano creduto nel Signore quindi chi crede fa la sua volontà e andavano in, in questo luogo chiamato Seno di Abramo quelli invece che eh, non avevano creduto nel Signore avevano fatto del male eccetera eccetera eccetera andavano nell'inferno questi due luoghi si trovavano diciamo uniti ecco appunto questo passo se voi lo leggete tutto dice proprio questo e lì in questo, in questo sempre in questo Sheol lo Sheol diciamo era il luogo in generale e poi c'erano i tre compartimenti diciamo utilizziamo questo, questo linguaggio allora il primo compartimento era il seno di Abramo dove andavano i salvati poi c'era il secondo compartimento dove andavano i non salvati chiamato appunto l'inferno e poi c'era il terzo compartimento chiamato l'abisso. L'abisso è la prigione dei demoni. Interessante notare che comunemente si dice che eh, tutti e tre i luoghi sono uniti, anche io lo credo. Però biblicamente parlando non mi risulta, correggetemi se sbaglio, che ci venga specificato che l'abisso si trova eh, insieme a questi due luoghi. Non ci viene detto, effetti. non mi sembra, io non, fino adesso non ho trovato niente, però se qualcuno mi vuole portare qualche delucidazione in merito, eh, insomma, mi può scrivere alla mia mail. Gloria a Dio. Ora, eh, questi tre luoghi anticamente si trovavano, diciamo, insieme e tutti e tre soggiornavano nello Sheol che si trovava eh, nel centro della Terra. Questo eh, noi abbiamo fatto il video, l'inferno intitolato l'Inferno, dove si trova o qualcosa del genere. Lì spieghiamo, spieghiamo al dettaglio uh, dove, dove si trova l'Inferno ancora oggi. Quindi, eh, <coughs> quando le persone morivano andavano nello Sheol, che stava nel centro della, della Terra. Per esempio, quando noi leggiamo la ribellione di Core, ok, ribellione di Core che si trova in numeri, Numeri 16.30, ma lo potete leggere tutto, dice Se il Signore crea una cosa nuova, talché la terra apre la sua bocca, la terra apre la sua bocca e trainghiottisca, insieme con tutto quello che appartiene loro, e che scendano vivi nell'inferno, scendano vivi nell'inferno. Quindi vedi scendere, la terra apre la sua bocca, inghiottisca, ok? perché scendano vivi nell'inferno, quindi che l'inferno si trova nel, eh, nel centro della terra, la scrittura lo ha sempre detto e trovandosi il seno di Abramo a fianco all'inferno, come potrete leggere qui in Luca 16, è chiaro che anche il seno di Abramo dove andavano i salvati si trovava anticamente, oggi non più, nel centro della terra. Molti si vergognano o hanno paura di predicare queste cose. Io voglio ricordare che se una cosa è scritta, noi non dobbiamo vergognarci di insegnarla e non dobbiamo avere paura di insegnarla. Se poi la gente non crede o oh, veniamo derisi, piuttosto dobbiamo imparare a rallegrarci. Quando veniamo perseguitati, il comandamento recita, rallegrati. Non recita, fai finta di rallegrarti, però poi dentro macina male. No, no, no. È sbagliato. Quindi se il nostro sentimento è, come dire, macinare male, significa che ci dobbiamo rallegrare. Quindi quando veniamo vituperati, che ci fanno i video contro, che ci fanno le macchinazioni contro, che ci fanno i commenti contro, noi dobbiamo imparare a crescere, perché rallegrarsi significa avere fede in Dio. Quando noi non ci rallegriamo significa che non abbiamo fede in Dio. E Dio ama la fede tant'è che si preoccupa in luca dirà quando io tornerò troverò la fede sulla terra punto di domanda benissimo allora vogliamo andare nel salmo 50 uh, salmo anzi no salmo 55 verso 15 dice metta loro la morte la mano addosso e scendano sottoterra tutti vivi, perciò che nel mezzo di loro, nelle loro dimore, non vi altro che malvagità. Quindi dice che i malvagi scenderanno sottoterra. Molto interessante questo, eh? Bene, Salmo 63, Salmo 63, verso 9, dice quelli che cercano la mia anima per dissettarla, quindi i peccatori, i malvagi, entreranno nelle più basse parti della terra, vedete? Interessante notare, mi è venuto in mente adesso, se voi leggete Giobbe, Giobbe è uno dei libri più difficili della parola di Dio, più profondi, dice Giobbe addirittura quello che succede quando l'anima esce dal corpo, l'anima del malvagio. Però ci devi far caso, quello che succede, come i demoni ti attaccano, ti avventano, t che, che... alcuni hanno raccontato esperienze di questo genere, che sono stati avventati dai demoni quando l'anima loro è uscita, morsi, di tutto gli hanno fatto, poi il Signore per grazia sono rientrati, diciamo esperienze pre-morte, che ce ne sono state tante ancora, ce ne sono, e Dio le permette molti mentono, va bene, ci speculano sopra, lasciamo stare, ci sono sempre i bugiardi. Però in mezzo a questo mare di menzogna ogni tanto c'è qualcuno che veramente dice la verità e che racconta queste esperienze. Ebbene, Giobbe le descrive proprio in questo modo, ma fateci caso a proposito. Benissimo. Allora, dice eh, Matteo 12, Matteo 12.40 che come Giona fu per tre giorni e per tre notti, nel ventre della balena, ventre significa centro, ok? Così sarà il figliuolo dell'uomo tre giorni, tre notti nel centro o cuore della terra. Vedete, la scrittura è molto chiara, quindi se la scrittura dice che lo Sheol si trova nel centro della terra... Noi dobbiamo porre mente e dobbiamo avere fede e non dobbiamo vergognarci di predicare la verità dell'Evangelo. Oh predicatore, cosa ti io ho visto una vita fa predicatori, pastori, che sul pulpito dicevano "e eh, da qualche parte si troverà l'inferno». Sapendo dove si trovava non hanno avuto il coraggio di dirlo sul pulpito. Ma io dico «Ma se una cosa scritta, ma perché ti vergogni?» Come ebbe a dire qualcuno ah no, eh, no non c'è battesimo di spirito santo ma stai zitto caprone se è scritto non ti vergognare di credere a quello che è scritto dovrai rendere conto a Dio per la tua mancanza di fede altro che fai tutto per la gloria di Dio no no tu fai tutto per la gloria tua quindi sei gnostico bene il messaggio arriva a chi deve arrivare senza fare nomi eccetera eccetera eccetera anche perché quando ci scrivono sulla mail privata noi non facciamo mai i nomi, anche dei nostri nemici, nemici tra virgolette. Allora, eh, Efesini, Efesini 4.9, se una cosa è scritta, è scritta. Ora, quello è salito, ma che cos'altro è? Se non che prima ancora era disceso nelle parti più basse della Terra, si riferisce a tutto, sia qui si è abbassato fino a noi ma fino a, a giungere alle viscere stesse della terra e eh, ancora oggi quando i malvagi muoiono vanno all'inferno che sta nel centro della terra io mi sono chiesto ho chiesto al signore ma signore ma perché hai posizionato l'inferno nel centro della terra e il Signore mi ha aperto la mente, grazie a Dio, e mi ha fatto comprendere per la sua infinita misericordia, sia gloria al suo nome, mi ha fatto comprendere, come dire, Alessio, le persone amano questo mondo, quando io dico di non amare questo mondo, amano le cose di questa vita, non le vogliono lasciare, e tanto hanno amato questo mondo e tanto male hanno fatto, che non solo resteranno in questo mondo, ma vi scenderanno nelle più profonde profondità. Molto semplice. Ecco perché si trova nel centro della Terra. Benissimo. Ora, e... il famoso passo giovanneo, Giovanni 14, i primi due versi, dice «Il vostro cuore non sia turbato». Ecco qua, ecco qua, il vostro cuore non sia turbato, ma voi credete in Dio? Bene, ancora credete in me. Come dire, credere in Dio e credere in Gesù è correlato a proposito di quelli che negano la Trinità. Quindi, nella casa del padre mio, qual è la casa del padre del Signore Gesù Cristo? Di certo non è il seno di Abramo che si trovava nel centro della terra ma la casa del padre si trova nel paradiso nel, nel terzo cielo e quindi in quella casa vi sono molte stanze e poi dice se no io ve l'avrei detto e poi dice io vo a apparecchiarvi non dice un luogo ma dice il articolo il luogo il luogo quindi che cosa succede quando il signore gesù cristo come abbiamo letto in matteo che è sceso nelle parti più basse della terra nel cuore della terra proprio dice in matteo quando lui è sceso là in quei tre giorni come giona è stato tre giorni tre notti nel ventre del pesce così il signore gesù è sceso tre giorni, tre notti, nel cuore della Terra. Ma perché è sceso e dove è sceso? Di certo non è sceso nell'inferno, ci mancherebbe altro. No, no, e ancora meno nell'abisso per chi vuole pensare che sta nel centro della Terra, come penso io, insomma, lo diamo per un dato implicito. Però, insomma, dal momento in cui non mi sembra fosse scritto, pensala come ti pare. Ma è sceso nel seno di Abramo, perché nel seno di Abramo c'erano, i salvati però stavano custoditi là. Quando il Signore Gesù Cristo, dopo i tre giorni, completati i tre giorni, è risorto dai morti, che succede? Apre il seno di Abramo e gloria a Dio! Fuoriescono tutti costoro e tutti costoro, che succede? Salgono su nel cielo. Dove ci sono, o okay, che, dove vi è al singolare apparecchiato il luogo, e in questo luogo, dice il Signore, vi sono molte stanze, ok? E quindi, oggigiorno, quando il corpo dorme, muore, ok? Eh, il corpo va sottoterra, nell'attesa della resurrezione dei corpi. Ma l'anima, lo spirito dei salvati, saltano fuori, zompano, volano, su. Nel cielo, fino a giungere al terzo cielo, a riposarsi, no, no a dormire, ri riposarsi dalle fatiche, eccetera, eccetera, ma sono eh, vegeti, sono vivi, sono svegli, saltano, zompano, altro che la psicoannichia, come dicono i, i, i, i, come dire, i bestemmiatori, no? che dicono che l'anima dorme se fa un sonno. Ma quale sonno? Ma quale sonno? Sono vivi, vegeti, leggiti Luca, capitolo 16. Il ricco e Pulone e Lazzaro erano svegli, altro che dormivano. Alcuni dicono, no, ma quello è un simbolismo. E allora che cos'è il simbolismo? E, e, e, e, e dove e finisce il simbolismo e dove comincia la verità, viceversa. Qual è? il metro di misura per capire eh, come risolvere questo quesito, la Bibbia è tutta letterale, anche quando utilizza eh, delle, diciamo, delle parabole, eh, delle allegorie, comunque lo fa per indicare un qualcosa di reale, quindi la Bibbia è tutta letterale, tutta dalla Genesi all'Apocalisse, quindi quando il Signore Gesù sale sul, diciamo, sul terzo cielo, eh, alla destra del Padre Per intercedere Apro parentesi Qualcuno si potrà chiedere no? Oggi il Signore Gesù è alla destra del Padre Dice sì Ma prima di venire sulla terra Dove si trovava? Sempre alla destra del Padre E, e allora Perché eh, La scrittura ci dice nuovamente Che va alla, terza, se, eh, scusate, alla destra del Padre come se fosse una cosa nuova sì, perché c'è una cosa nuova la cosa nuova c'è è che a oggi il Signore Gesù è alla destra del Padre che a differenza di ieri che si trovava sempre alla destra del Padre però a differenza di ieri oggi il Signore Gesù è mediatore 1 Timotio 2,5 Ebrei 7.25. Vi è un solo mediatore, un solo intercessore. Ebrei 7.25. Ebrei 7.25. Vedete? Intercessore e prima Timoteo. 2.5 dice che vi è un solo un solo dio e anche un solo mediatore fra dio e gli uomini fra dio e gli uomini non ci sono altri mediatori santi madonne e chi più ne ha più ne metta quindi la differenza tra ieri e oggi è che il signore gesù è sempre stato alla destra del padre è sempre stato Dio, però ieri non poteva essere mediatore perché ancora non aveva dato la sua vita per noi, ma dal momento in cui egli dà la sua vita, morendo e poi risuscita, egli vince e dirà o oh morte, dov'è il tuo dardo?» e l'ultimo nemico che sarà vinto dirà Corinti: sarà la morte». Quindi, Oggigiorno il Signore Gesù si trova dove sempre si è trovato, ma come mediatore, come salvatore di coloro che hanno creduto in Lui, accettato quello che Lui ha fatto in virtù della grazia, mediante la fede. E la fede fa nascere le opere. Le opere iniziano non da aprite naonulus, e chi te lo dice ce n'ha avuta una per 12 anni, ma le opere iniziano con la nostra santificazione, che se no, se tu fai tutte le opere del mondo, sfami tutto il mondo e poi sei un eh, adultero, un idolatra, uno che tratta male la propria famiglia, uno che ruba, che se ne approfitta dell'artile, eccetera, eccetera, eccetera, tutte queste opere non giovano a nulla. Quindi le opere iniziano dalla nostra santificazione in fuori, provvedendo soprattutto e prima di tutti alla propria famiglia, poi ai fratelli e poi, se si può, gloria a Dio, anche a tutti a tutti quelli che, eh, fratelli o non, facciamo del bene a tutti quanti, anche ai nostri nemici, anche ai massoni. Se un massone ha fame, se puoi, dagli da mangiare. Non avere comunione spirituale con lui, ovviamente, ma se ha fame, dagli da mangiare. Se sta male, portalo all'ospedale. Questo vale per massone, per satanista, ma non abbiamo comunione con loro. Bene, in poche parole, questa è la situazione. Al giorno d'oggi, ecco, invece questa cosa qua me l'ha insegnata, quello che vi sto per dire, me l'ha insegnata il mio pastore. Per quanto invece riguarda il fatto dove invece si trovano eh, i santi oggigiorno su nel terzo cielo. Ora, noi dobbiamo comprendere una cosa, io poi l'ho un pochino ampliata per quanto riguarda la terminologia, eccetera, eccetera. Allora, noi dobbiamo comprendere che la parola di Dio presenta molti termini, una infinità di termini. Okay. Ogni termine ha una sua peculiarità, una sua caratteristica, e i termini hanno dei significati propri, che sono molti. Okay. Quindi, eh, per esempio, noi abbiamo fatto un video che vi consigliamo di vedere in i presunti nomi di Dio, Ecco, come se Dio avesse dei nomi, in verità Dio non ha nomi, manco uno. Lo stesso Gesù non sarebbe un nome anche però ovviamente si utilizza il termine nome ma intende più che un nome attributi. Infatti se tu noti bene Gesù non è un nome scelto a caso ma è il nome e Gesù significa salvatore ed è un attributo. Gesù è il salvatore. E così via discorrendo, infatti noi invochiamo questo nome per essere salvati, se noi non invochiamo questo nome non possiamo essere salvati. Ora, al di là di questo, nella, rivolgiamo, rivolgiamo la nostra attenzione, questa è una parentesi all'Antico Testamento, quando troviamo tutti i nomi di Dio, cominciando dal tetragramma, yod -He -He, cosiddetto Yahweh, ma... Non ha importanza adesso la pronuncia per me, lo puoi pronunciare come ti pare. Non è questo. Se tu leggi tutte le Bibbie, vabbè, mo, non me voglio troppo, mettere in questo. E, mm, ogni nome è un attributo, è una situazione. Poi noi, per semplicità di linguaggio, diciamo i nomi di Dio e facciamo bene a dirlo, ma non sono nomi nell'Antico Testamento. Lasciamo stare adesso il nuovo. Abbiamo fatto il video dedicato. Benissimo. Quindi i nomi, i termini, vengono dati per descrivere la persona. Nell'Antico Testamento il nome descriveva il carattere della persona. No? Vi, ricordate, vi ricordate quando Davide voleva andare a uccidere quell'uomo? Mi ricordo se si chiamava Naval. Ho dimenticato. Naval. Naval. Naval. Uh, non mi ricordo non mi ricordo più come si chiamava quell'uomo che voleva andare a uccidere che poi c'era la, la moglie che vabbè naval è una parola dove navalli velete che è pazzo scatenato eccetera eccetera eccetera e quando davide voleva andare a uccidere, vabbè, mo, eh, sono, vabbè mo non mi metto a cercarlo, lo voleva andare a uccidere, poi la moglie glielo ha impedito, ecco, e eh, il significato del nome di questo, uh, di questo uomo era brutto, infatti lui era proprio così. Oh, perfetto. Quindi eh, i nomi, i cosiddetti nomi di Dio, eh, diciamo, davano a intendere il carattere di Dio, e davano a intendere anche il carattere della persona oppure quello che ci si aspettava della persona oppure erano profetici avrebbero determinato l'operato della persona e così via discorrendo ok questo è molto importante quando si arriva al nuovo testamento non è che la situazione cambia infatti il signore Gesù appunto come già detto fu chiamato e ancora oggi si chiama così Gesù perché perché egli ha questo compito, questo carattere, e, e quindi il Signore Gesù è il Salvatore. Molto semplice. Ora, tutto questo per capire quanto segue. Quando noi troviamo il termine sposo, sposo implica che c'è una sposa. Quindi il Signore Gesù è lo sposo, la Chiesa è la sposa. Quindi lo sposalizio indica lo stare insieme e questo implica anche un periodo, un periodo di fidanzamento. Infatti se io vado in eh, seconda Corinti, 2 Cor Corinti 11 verso 2, dice Paolo che io vi ho fidanzati, vedi, fidanzati a un unico sposo che è Gesù Cristo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ecco qui che il fidanzamento biblico e poi il, successivamente il matrimonio implica che ci deve essere intanto una separazione per quanto riguarda il fidanzamento. Non possono vivere insieme i fidanzati. Ancora oggi due che eh, vivono insieme sono fidanzati stanno sotto fornicazione, non possono vivere sotto uno stesso eh, tetto, signore mio, devono essere separati. Noi abbiamo fatto un video intitolato Le Dieci Vergini, il, il numero 1. Qui spieghiamo proprio la prassi matrimoniale molto importante, un video eh, profetico che descrive la, come eh, si concretizzava il matrimonio eh, nell'antico testamento con le dieci vergini che effettivamente esistevano queste dieci vergini perché si univano in matrimonio dieci coppie insomma e tutto questo è profetico c'è tutta una storia quindi il fidanzamento implicava separazione santificazione e verginità tant'è che nell'antico nel, nell testamento c'era il comandamento che quando una donna si sposava se il marito si accorgeva che non era vergine la denunciava e la donna non poteva dimostrare con il famoso lenzuolo pieno di sangue che era veramente vergine e questa veniva lapidata e il matrimonio veniva annullato. Quindi tutto questo è molto importante. Quindi quando la scrittura utilizza i nomi o determinati termini, questi termini hanno dei significati ben reali e concreti, quindi fidanzamento è separazione, santità, verginità, matrimonio è unione, stare insieme. Ora, non eh, utilizziamo, non pensiamo alle cose del cielo con la mente carnale e materiale. ok? Qui il matrimonio implica una certa relazione su nel cielo, non è così, però c'è il concetto dell'unione. Quindi la Chiesa si unirà a Cristo spiritualmente parlando, quello che è materiale è materiale, quello che è spirituale è spirituale, la Chiesa si unirà a Cristo, eh, spiritualmente parlando solamente nel matrimonio non prima non c'è l'unione prima quindi se non c'è l'unione prima quando i santi vanno su nel cielo non hanno quel rapporto che avranno quando saranno col corpo che risusciterà e ci sarà lo sposalizio oggi non hanno quella unione quella intimità spiritualmente parlando eh? tutto questo quindi su nel cielo si capisce che c'è una sorta di... non c'è quella comunione, quindi in un certo senso, non c'è quella comunione matrimoniale, quindi c'è un certo senso di separazione. Come, in che modo, non lo sappiamo, nessuno di noi è andato su, però ci si rende conto di tutto questo. Quindi ovviamente su nel cielo c'è Cristo, c'è la luce di Dio... Il Signore appare, il Signore parla con i Suoi, perché il Signore Santo uh, ha parlato con noi, è sceso qua sulla terra, è apparso per 40 giorni a tutti i Suoi. Nell'Antico nell Testamento siamo pieni di teofanie. Quanti di noi hanno visto il Signore? Quanti di noi? No, no, non è che succeda tutti e tutti i giorni, però capita. È successo, io già l'ho detto, io inizio la mia conversione con due shekinah ci vuoi credere non ci vuoi credere non, non mi interessa a me mi interessa che tu credi all'evangelo di gesù cristo tanto qui le gente che mente siamo pieni quindi fai bene pure a non credermi non è questo quindi ci appare a noi qui sulla terra figuriamoci su nel cielo oh, ma non c'è quell'unione che ci sarà nello sposalizio quindi diciamo che c'è una sorta di utilizziamo questo termine di separazione anche se Stanno, stanno insieme, che si vedono ovviamente, chiaro. E infatti, se tu, gloria a Dio, um, allora, se tu vai in prima, Tessalonicesi 4, verso 17, anzi, mettiamo la diodate che ci piace di più, dice il Signore che parlando del rapimento della Chiesa. Poi, noi viventi che saremo rimasti, saremo insieme coloro rapiti nelle nuvole a incontrare il Signore dove? Nell'aria. E poi dice, e così allora, e così saremo sempre col Signore. Fa capire che allora saremo sempre col Signore, perché prima... C'è il fidanzamento, non ci può essere quella unione che ci sarà nel matrimonio. Ripeto, non è che tu vai su nel cielo, nel terzo cielo, e il Signore non appare, tu, certo che appare. Anche oggi i fidanzati, non è, eh, è che ora perché non vivono insieme e non hanno relazioni, non è che per questo non si vedono, ovviamente si vedono, però si vedono in una certa maniera, ok? non vivono insieme non hanno rapporti eccetera eccetera eccetera la stessa cosa avviene oggi tra la chiesa che non è la sposa di cristo oggi ma è la fidanzata come abbiamo letto in seconda corinti è la fidanzata eh, capitolo 11 verso 2 è la fidanzata quindi tutto questo tradotto allo spirituale mi raccomando a non essere materiali come quelli che leggono il Cantico dei Cantici materialmente, no, il Cantico dei Cantici è spirituale, mm, lasciate stare, eccetera, eccetera, eccetera, benissimo. Allora, quindi, in questi duemila anni, tutti quelli dell'Antico Testamento è, eh, sono stati portati su, appunto dal seno di Abramo, e la Chiesa, i Santi della Chiesa, noi siamo i Santi, man mano che muoiono, vanno su nel Terzo Cielo, in attesa del matrimonio, in attesa della resurrezione dei corpi, in attesa di poi tutto quanto il resto. Ora, specificato tutto questo, chiarito tutto questo, nasce la domanda del milione, che è il motivo per quale abbiamo eh, deciso di fare questo video. Però abbiamo voluto eh, spiegare, diciamo, tutto quanto a questo punto, già che ci abbiamo messo le mani, Spieghiamo tutto, facciamo un video dedicato, così le persone avranno la possibilità di capire proprio tutto, passo passo passo. Dove stavano gli antichi? Oggi eh, lo show rimane, sì, ma c'è solamente l'inferno e eh, l'abisso, che è la prigione dei demoni. E noi pensiamo che l'abisso sta nel centro della terra. Benissimo ma l'inferno sta nel centro della terra. E che i santi non vanno più nel seno di Abramo, che stava nel centro della terra, ma vanno su al terzo cielo, in attesa di tutte le cose che abbiamo detto. Ora, la domanda del milione è, nel millennio, quando il Signore Gesù tornerà per la seconda volta, che da lì parte il millennio, quindi quando, eh, eh, nel millennio la Chiesa di Gesù Cristo che oggi si trova nel terzo cielo, nel millennio dove starà con Cristo sulla terra a regnare quei mille anni o su nel cielo separata da Cristo, separata dallo Sposo, quindi si sono sposati e uno è andato a vivere a Manca e l'altro è andato a vivere a destra. È questo il concetto del matrimonio? O la scrittura dice che i due, lasciando padre e madre, diventeranno una sola carne e vivranno insieme? O tu ti sposi e il giorno dopo vai a vivere in Australia e tu moglie va a vivere nel polo Sud. Eh? Cioè cerchiamo un pochino di capire la parola di Dio quando usa determinati eh, linguaggi, termini, e per farci comprendere delle verità. Se la scrittura utilizza il termine matrimonio è perché ci vuole far comprendere che c'è una unione. Benissimo. Vogliamo tornare nuovamente al famoso passo di Giovanni 14, che questo è un passo delucidante. Prima abbiamo letto i primi due versi. Ma non abbiamo letto appositamente il terzo verso. Lo vogliamo rileggere tutto. Il vostro cuore non sia turbato, quindi non siamo turbati. Abbiamo fede. Voi credete in Dio, credete ancora in me. Nella casa del Padre mio, su nel cielo, terzo cielo, vi sono molte stanze. Altrimenti ve l'avrei detto, io vo' apparecchiarvi il luogo. E quando sarò andato... E vi avrò uh, apparecchiato il luogo, tornerò di nuovo. Dove? Qua. E vi accoglierò presso di me a ciò che dove io sono, siate ancora voi. Tornerò di nuovo, verrò di nuovo, tornerò di nuovo. Gesù torna sulla terra, leggiti Zaccaria e regnerà mille anni sulla terra e dove sarà lui vi accoglierò presso di me dove sarà lui dove sono io siate ancora voi se Gesù torna sulla terra e regnerà sulla terra e noi saremo dove è lui a ciò che dove sono io siate ancora voi, significa che quando il Signore Gesù tornerà sulla terra, noi torneremo con Lui e regneremo con Lui. Ecco perché in Apocalisse veniamo chiamati, la Chiesa di Gesù Cristo, Re e Sacerdoti. Re perché oggi regniamo, sì, ma su noi stessi, e un domani regneremo sugli altri, insieme a Lui. E veniamo chiamati anche sacerdoti. Benedetto è il Santo Nome del Signore. Allora, quando il Signore Gesù fa la preghiera sacerdotale, Giovanni 17 Giovanni 17 Dice, padre, guardate cosa dice il Signore Non dice, non prega qua, qui ordina, io voglio Nessuno può ordinare e decretare a Dio È una blasfemia Ci sono gli apostati che lo fanno, ma stanno blasfemando e la pagheranno cara ma il Signore Gesù, essendo Dio, qui dice al Padre io voglio, mostrando che il Signore era Dio. Abbiamo fatto il video sulla pariteticità di Dio, a proposito che Dio eh, eh, si è fatto inferiore al Padre e in questo è, è stato sottoposto al Padre, ma poi il Signore, essendo Dio, anche paritetico al Padre, ma questa è un'altra storia, perché lui la prendeva e, la lascia, e lo lasciava questo abbassamento, ma adesso esula. Padre, io voglio che dove sono io siano ancora meco coloro che tu mi hai dati, a ciò che veggano la mia gloria, la quale tu mi hai data, per ciò che tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo. Lui dice dove sono io siano ancora meco, tutti quelli che tu mi hai dato. E sì, il Signore Gesù è morto sulla croce, con quelle sofferenze incredibili, e poi, quando verrà qui sulla terra, lui sta qui da una parte e noi da tutta un'altra parte. Secondo te il Signore Gesù ha questo sentimento? Ma è proprio antidottrinale. Io voglio che dove sono io siano meco coloro che tu mi hai dati, dove è lui oggi? Su nel terzo cielo. Quando la, un credente muore, dove va? Sieno meco, su nel terzo cielo. Quando il Signore tornerà per regnare sulla terra, con chi tornerà? Con la Chiesa? E dove starà la Chiesa? Qui sulla terra per regnare con Lui, perché Lui vuole che dove Lui siamo ancora noi, perché gli siamo costati il sangue. Non siamo stati comprati a qualsiasi prezzo, siamo stati acquistati con un prezzo che non ha... Non ha è, è infinito, non so che termine utilizzare, è infinito perdonatemi, non mi viene un termine, non ha pari, non ha eh, niente, è infinito, gloria a Dio, è infinito. Vogliamo passare al famoso passo di Apocalisse, ma sì, Apocalisse 20, che l'abbiamo la, già trattato, allora, Vabbè, facciamo questo allora. Poi vedi dei troni. Sopra quei troni si misero a sedere dei personaggi e a questi personaggi gli fu dato il giudizio. Vedi ancora le anime di coloro che erano stati decollati durante la grande tribolazione, a proposito delle, delle seme, varie risurrezioni che ci saranno, ma abbiamo già fatto il video, cioè le sei tappe dell'unica resurrezione chiamata la prima resurrezione, perché ci sarà la prima e la seconda, e la prima resurrezione è fatta, ci sono varie tappe, ma di questo abbiamo fatto il video dedicato, vedete com'è articolata la parola di Dio? Quindi ancora le anime di coloro che erano stati decollati durante la grande tribolazione, che viene descritta in Apocalisse dal capitolo 6-4, fino al 19 tutto compreso, per, eh, e anche il, ca il capitolo 20, per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, che non avevano adorata la bestia né la sua immagine e non avevano preso il suo marchio in su le loro fronti e in su la loro mano. E costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo quei mille anni dove regnerà cristo sulla terra regnarono con cristo quei dove sono io voglio che siano ancora loro abbiamo letto ma non è tutto se io vado al verso 5 dice il rimanente dei morti non tornò in vita finché non fossero compiuti quei anni mille questa è la prima resurrezione punto molto semplice quindi noi Uh, tutto noi beato è santo colui che fa parte della prima resurrezione sopra costoro non ha podestà la morte seconda e saranno sacerdoti di dio e di cristo e regneranno con lui mille anni sacerdoti e re dirà anche nei primissimi capitoli dell'apocalisse e regneranno con con lui quei mille anni e lo ripete due volte. Lo re regneranno qui, lo ripete al verso 6, e regneranno qua, lo ripete al verso 4, 2. Quando il Signore ripete due volte, attenzione, significa sì e amen. Il 3 è proprio sigillo divino. Il 2 è sì e amen. Infatti... Quando noi, leggiamo, eh, quando noi leggiamo le, le nostre traduzioni eh, neotestamentarie, quando noi leggiamo che il Signore Gesù diceva in verità, in verità vi dico, nel greco originale troviamo scritto Amen Amen vi dico, cioè così sia, così sia, vi dico, gloria a Dio. Bene, quindi, passi vari... Potrei citarvi Apocalisse 19,15, quando dice «Dalla bocca ad usciva una spada a due tagli acuta, da percuotere con essa le genti», cioè la sua parola, «ed egli le reggerà con una verga di ferro», cioè persino nel millennio ci, ci vorrà la verga di ferro, nonostante il satanasso e i demoni saranno rinchiusi nell'abisso, perché l'uomo è malvagio. Egli stesso calcherà il tino del vino dell'indignazione, dell'ira dell'Idio Onnipotente, l'ira, l'ira di Dio. Dio è ira, altro che, altro che dice l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, sono due di diverse, è lo stesso Dio. Leggiti, leggiti tutta l'Apocalisse, quello, quello che ci sarà, miliardi di morti, altro che i di di Noè. Saranno una passeggiata a confronto a quello che succederà nella grande tribolazione, tant'è che il Signore stesso ebbe a dire ci sarà un, un tempo così difficile che non ve ne fu mai uno simile e non ve ne sarà mai un altro uguale, per quanto sarà terribile. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene, Apocalisse 12 dirà che eh, reggerà le, le nazioni con verga, di ferro E Matteo, sempre 13, Matteo 13, verso 41, dice Il figliol dell'uomo manderà i suoi angeli e si raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali, gli operatori di iniquità, li getteranno nella fornace di fuoco, ivi sarà il pianto. E lo stritore dei denti, altro che, come dicono i testimoni di Genova, che non c'è un inferno, altro che, se c'è, anzi, il Signore Gesù parlò più dell'inferno che del paradiso. Pensate. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro, chi ha orecchie da udire, e oda, perché? Perché? Dal momento in cui il Signore Gesù ha fatto questa opera infinita, sublime, meravigliosa, si è portato a sé tutti. Quindi la Chiesa, da quel momento, ha seguito sempre il Signore. Quindi oggigiorno la Chiesa, il credente, quando muore, il suo corpo se ne va su nel terzo cielo. Poi il Signore Gesù tornerà per la seconda volta, la Chiesa tornerà con Lui. Poi finirà il mondo, il primo cielo, ok? Quindi è ovvio che risaliranno su nel, nel terzo cielo, poi ci sarà il giudizio finale, sarà ricreato, eh, nuovamente sarà fatta una nuova terra, con ovviamente un nuovo cielo, e vi discendere, dirà Apocalisse, la sposa dell'agnello e ce la, eh, ci viene descritta come la città santa, la nuova Gerusalemme, e quindi come scende Cristo, eh, la Chiesa ancora, la troviamo, che scende con Cristo, segue l'agnello ovunque egli vada, perché? perché è la sposa, sposalizio, implica unione e nella Bibbia non esiste il divorzio, salvo per caso di fornicazione, ov ovvero di adulterio, ma la Chiesa è vergine, non è adultera, è un'altra storia. Quindi il matrimonio è per sempre indissolubile. Bene. Vedi, per esempio Matteo 25. Questi andranno a pene eterne, i giusti a vita eterna. Gesù è la vita eterna, io vi do vita eterna, io sono la via, la vita, la verità e così via, discorrendo. Quindi, cari amici, in ascolto, alla domanda dove la Chiesa passerà il millennio, la risposta è molto semplice. La Chiesa passerà il millennio sulla terra ovviamente con un corpo glorificato, ovviamente non avremo nulla a che fare con quelli di questo mondo nel senso che non avremo, mh, sim, non simpatizzeremo con le loro infermità, malattie, peccati e quant'altro perché saremo senza macchia, senza errori, con le vesti bianche e saremo simili a Dio dirà. là in nella prima epistola Giovannea. benedetto è il santo nome del signore e quindi tutte quelle argomentazioni che fanno per far comprendere che la chiesa non passerà eh, per, diciamo non si troverà nel, nella terra sulla terra durante il millennio fanno ridere, fanno, fanno ridere presentano Giovanni 14, quello che noi abbiamo, vi abbiamo mostrato per dire, vedete, qui è scritto in Giovanni 14, i primi tre versi, che la Chiesa si troverà su nel cielo, ma non lo prendono nel contesto e poi non dice quello, dice l'esatto opposto. Oppure, riferendosi eh, ai passi dove, appunto, alla fine dei tempi, quando ci sarà il giudizio finale, che... I, um, i santi saranno separati le pecore dalle capre vedete il Signore ha sempre separato sì vabbè che significa quello sta parlando del giudizio finale ma intanto qui Pula e Zizzagna uh, Zizzagna e diciamo Grano oppure e Grano, e, o grano eh, convivono insieme e anche un domani saranno tutti sulla terra ma la Chiesa sarà sulla terra ma non sarà contaminata dalle cose della terra non avrà il corpo contaminato come abbiamo oggi il corpo carnale il corpo debole il corpo che, ci, che lo dobbiamo crocifiggere no? per quanto ci spinge no? a fare il peccato invece noi lo dobbiamo governare nel nome di gesù dobbiamo avere autocontrollo di là dobbiamo crocifiggere le nostre passioni eccetera eccetera eccetera se vi dico vi risparmio le argomentazioni che vorrebbero mostrare il contrario, che veramente sono ridicole, almeno quelle che io ho potuto ascoltare. Bene, questo è stato il video, se lo volete accettare. Se poi qualcuno non lo vuole accettare, vuole pensare il contrario, che Dio di benedica ci mancherebbe. Non è questo. Cerca però di formularlo in maniera migliore, di, almeno di quello che io ho potuto constatare. Bene, cari amici, questo è stato, è, stato, è stato il video e quindi se il Signore vorrà, lo vado a pubblicare, privato, pubblico, se il Signore vorrà ci si vedrà nel prossimo video eh, programma con voi, come sempre è stato Alessio Evangelisti, spero che questo video possa essere di consolazione, come abbiamo letto, di benedizione, che possa aumentare amen, la nostra speranza, che è riposta nei cieli, in luoghi immarcescibili, dove la ruggine non entrano, i ladri non confiscano e così via discorrendo. Bene, un saluto in Cristo Gesù. Se il Signore vorrà, ci si vedrà nel prossimo video programma Shalom.